Iniziamo, buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla, alla riunione, al meeting italiano della community Blender Italia. Goodbye, thank you. Eh, allora, eh, mi presento brevemente. Io sono Brisco Vici Domini, eh, sono anche un associato dell'associazione Blender Italia, vivo in Olanda da sette anni. Mi occupo di comunicazione online più o meno da 20 e da tre anni seguendo appunto gli sviluppi della Blender Conference mi sono appassionato a Blender e ho iniziato anch'io a lavorare eh, nel, nel tempo libero e eh, nei weekend a un progetto personale. Eh, Quest'anno sono diciamo, portavoce per, per nome del Presidente Alessandro perché vivendo qua è, è più facile per me spostarmi e venire qui. Eh, quindi eh, a nome del Presidente vi do il benvenuto, vi ringrazio per essere qui. Eh, è bello vedere eh, le eccellenze italiane, consentitemi dire, che presentano sempre più frequentemente anche durante la, la conferenza e vedere il vostro lavoro. Io sono personalmente molto eh, contento e orgoglioso di vedere i vostri risultati. Um, Quest'anno quindi con questo pdf vi mostro eh, il lavoro fatto dall'associazione eh, nel corso del 2019 e, e poi dopo la mia introduzione eh, parlerà... Eh, Tonino Rensulli circa la, il nuovo um, processo di certificazione che stiamo avviando come associazione Blender Italia e poi darò spazio a chi vuole parlare dei propri progetti. Al momento siamo circa tre, se qualcuno si vuole aggiungere ci um, giostreremo il tempo che, che resta in maniera molto uh, tranquilla e diplomatica. Um, allora, um, parliamo un po'. nel 2019 sono state avviate diverse attività ehm, seguendo diciamo gli obiettivi che erano quelli dello statuto. Vogliamo parlare, mh, uh, parlo prima di tutto della Blender Conference, la seconda Blender Conference che è avvenuta a Roma a maggio 2019. Uh, C'è stata un'ottima partecipazione, abbiamo visto tantissimi lavori di persone molto esperte, professionisti del settore e anche lavori di gente principiante che forse doveva stare a casa come il sottoscritto. Um, sono stati pubblicati ben due numeri del, del Blender Magazine, il terzo è in fase di redazione proprio in questi giorni e dovrebbe essere pubblicato a novembre. Uh, la redazione è molto ricca, c'è molto materiale e, e quindi è una rivista che può diventare e deve diventare un riferimento per tutti quelli che in Italia um, studiano e, e lavorano con Blender. Um, abbiamo continuato l'operazione um, di sostegno allo sviluppo di Blender, siamo passati da um, Gold Sponsor a Titanium Sponsor. Eh, ma è idea dell'associazione di fermarsi a livello titanium e non salire oltre seguendo le indicazioni specifiche di Tom Rosendahl che ci ha indicato di, di iniziare a finanziare le attività eh, degli associati perché se cresce la community di Blender in Italia automaticamente cresce eh, la forza di Blender nel mondo quindi è bene ehm, sostenere economicamente ma poi anche dedicarci a crescere come associazione. Um, Infatti um, proprio per questo nasce quest'anno il premio Creo um, che um, l'associazione appunto si propone di fornire un booster um, economico a um, quei progetti che vengono presentati a concorsi in Italia e che um, si um, classificano nella finale. Quindi per chi lavora con Blender e presenta progetti se poi arriva in finale riceve, può ricevere un, un premio da parte dell'associazione proprio per poter continuare a lavorare. Um, poi quest'anno sono stati organizzati molti più eventi dell'anno scorso, l'associazione Blender Italia è stata presente a eventi e meetup in varie università, ricordiamo l'università della Calabria, um, eventi um, a Cosenza, um, um, a novembre ci sarà un'ulteriore presentazione a Roma a Tor Vergata, um, anche al Future City di Teramo e anche all'evento Mimos sempre a Roma. Quindi Stiamo, ci stiamo mh, dedicando sempre di più anche a portare a diffondere Blender a, a livello diciamo più istituzionale ma anche a livello più capillare in, in piccole città. Chiaramente a volte la distribuzione è specifica per le persone che si danno più da fare nell'associazione quindi magari è localizzato più in un centro che in un altro ma se ognuno prende questo come riferimento e può sviluppare e può portare ehm, l'idea di Blender nella propria comunità, nella propria località potremmo aumentare la numerosità di questi eventi e quindi diffonderci ancora di più uh, sul territorio italiano. Um, prima di presentare la prossima slide invito um, Tonino Rensulli qui che parlerà del, del nuovo processo di certificazione e di formazione. Salve, buongiorno. Allora io sono Antonio, ehm, diciamo che da, dal 2019, quindi da quest'anno è partita la, diciamo, la nuova branca di, per quanto riguarda l'associazione italiana eh, dei, del gruppo formatori, quindi il gruppo formatori si occupa in pratica di, ehm, ehm, di formare, ovviamente, cioè di, di, di fare degli step per la formazione professionale per Blender, essendo ormai un software abbastanza eh, professionale. Quindi, nasce l'esigenza eh, di ehm, catalogare anche quelle che possono essere eh, le zone di destinazione de, di uso del software. Ad esempio, abbiamo trovato delle, eh, delle destinazioni tipo interior design, tipo animazione, rigging quindi eh, oppure generico, base, avanzato e per ogni eh, formazione abbiamo ovviamente ideato un attestato e una certificazione eh, serve ovviamente per eh, formare eh, futuri dipendenti che utilizzeranno Blender future persone che eh, sono eh, interessate Appunto al, all'utilizzo di Blender in campo professionale. Per quanto riguarda attestati e certificati eh, vengono ovviamente rilasciati in seguito a un corso con un formatore eh, BACT, quindi un formatore Blender Italia certificato e dopo aver ovviamente conseguito eh, un esame con eh, un, blend, un formatore Blender Foundation, chiaramente, quindi ehm, esistono diversi livelli eh, di certificazione, quindi come dicevo prima esiste la certificazione base, quindi eh, uso generico del software, eh, certificato appunto avanzato che identifica l'uso avanzato del software e infine ci sono le varie specializzazioni ehm, che possono eh, anche eh, prescindere dai due, eh, dai due livelli precedenti, cioè se io ho bisogno di Blender ad esempio solo per la stampa 3D o solo per il design del gioiello io posso conseguire una specializzazione di Blender soltanto in quel campo quindi eh, magari ci sono persone che non, a cui non interessa eh, l'animazione, il rigging oppure non interessa ecco, gli effetti particellari ma vogliono concentrare la loro attenzione su quello che è l'uso professionale del software quindi l'uso eh, che loro ne faranno eh, nel loro campo specifico ehm, quindi mh, abbiamo eh, quindi visto ovviamente dopo un una lunga eh, diciamo decisione, abbiamo, abbiamo discusso a lungo con eh, il gruppo formatori per come eh, realizzare appunto questo percorso e quale dovevano essere in base a quelle che erano le esigenze eh, di utilizzo appunto di Blender nei vari nei vari settori, nei vari campi eh, e quindi siamo arrivati appunto a, a quelle che erano eh, le certificazioni. Quindi, Lì ci sono, questo è il certificato, questo che si può vedere eh, professionale ovviamente in base al tipo di eh, qualifica presa ovviamente c'è il certificato base, il certificato avanzato, eh, c'è ovviamente il bollino che identifica eh, l'utente certificato, ovviamente ogni utente certificato avrà eh, un codice, quindi avrà un, uh, un suo numero di certificazione eh, che viene pubblicato sul, uh, comunque sul nostro sito, quindi viene tenuto eh, e poi ci sono i vari livelli, quindi come dicevo, Advanced Knowledge che identifica l'uso avanzato di Blender, l'Expert User è un livello ovviamente di certificazione maggiore e infine c'è lo Specialist che potrebbe anche, eh, non, ehm, diciamo, potrebbe anche non avere le due certificazioni precedenti perché lo Specialist è una persona che usa Blender soltanto per quel settore eh, specifico di cui abbiamo detto prima. Quindi attestato in alto e certificato professionale eh, sono eh, in pratica due, due livelli differenti di, di specializzazione del programma. Allora, ehm, l'ultima cosa per quanto riguarda eh, appunto la, la formazione, eh, oltre ovviamente alla formazione professionale di cui ci stiamo interessando proprio per... Ehm, eh, aiutare le aziende che vogliono formare dipendenti o persone che vogliono formarsi nell'utilizzo di Blender, eh, ci stiamo eh, in pratica, abbiamo stabilito come gruppo formatori di creare eh, dei veri e propri open day per quanto riguarda Blender all'interno delle scuole, quindi con appuntamenti all'interno degli istituti scolastici, eh, abbiamo iniziato da poco, Alessandro se ne sta occupando appunto anche in questi giorni eh, in alcune scuole, quindi Abbiamo un po' ehm, inserito diciamo, eh, questo, eh, questa sorta di appuntamenti proprio per eh, dar modo ehm, ai ragazzi che frequentano le scuole eh, di eh, capire come funziona un software 3D, quindi eh, iniziare ovviamente a parlare del 3D, ehm, vedere un po' qual era la storia, e indirizzare anche i ragazzi magari che si possono appassionare alla materia e dare un punto di vista eh, di quello che potrebbe essere per loro eh, un, un lavoro futuro quindi eh, potrebbe essere appunto eh, un, un indirizzo per quello che potrebbe essere una formazione futura quindi eh, il tutto ovviamente eh, cerca di, eh, di diventare, quindi cerchiamo di coordinare appunto eh, i vari interessi e le varie Ehm, ehm, esigenze che ci sono di utilizzo del software che on, non tutti hanno le stesse esigenze quindi eh, alcuni magari hanno esigenze eh, base eh, del software altri ce hanno, eh, hanno esigenze molto più eh, um, di uso esperto mentre altri sono molt, magari esperti ma specializzati in un campo quindi eh, esperti ma specializzati in un ruolo di utilizzo di Blender magari ecco, spesso utilizzano Blender eh, come anche con aggiunta di add-on specifici per quel settore, ad esempio add-on per la realizzazione di design del gioiello oppure di interior design oppure eh, implementando anche eh, elementi diciamo, extra rispetto a Blender magari mh, per arrivare in settori dove Blender come software generico non riesce ad arrivare, mentre con gli add-on ovviamente tutto eh, diventa diverso e più specifico. Eh, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Va bene. Allora grazie Antonio. Grazie Antonio. Uh, avete domande, ehm, informazioni che volete? Ok, allora siamo precisamente in orario e quindi io potrei dare a questo punto ampio spazio a chi vuole presentare i propri progetti. Al momento in lista ho eh, sia um, tu con il tissue e anche tu con Giuda nido Chi vuole iniziare? Non fate iniziare. A me prego, no. vieni avanti. Ecco Alessandro Zomparelli, prego. Okay. Ehm, allora, sono Alessandro Zomparelli, sono sviluppatore di Tissue, una donna che ho iniziato a sviluppare per, appositamente per il computational design. Quindi, diciamo, io nel mio lavoro mi occupo di progettazione, eh, nasco dal, dall'ambiente dell'architettura, poi mi sono spostato in maniera un pochino più trasversale tra moda, medicale e un po' quello che capita e questa qui è una donna che ho iniziato a sviluppare proprio per coprire le mie esigenze di progettazione quindi mh, mi piaceva Blender, mi trovavo a mio agio con Blender più che con altri software mancavano alcune cose che mi servivano e quindi ho detto vabbè anziché aspettare che qualcuno le aggiunga, le aggiungo io e poi le condivido e, insomma perché non posso farlo io e quindi l'idea era insomma proviamo a dare il buon esempio e vediamo di creare una community tra l'altro sono moderatore assieme ad altri del gruppo Blender for Computational Design su Facebook ed è bello vedere come la gente effettivamente dica ok grande c'è qualcuno che fa queste cose, iniziamo a vedere cosa fanno le persone, eh, uniamoci a questa, a questa community che comunque è una community internazionale perché è un, eh, è un settore abbastanza di nicchia. E in realtà la cosa bella è anche questa perché sai che insomma, stai raccogliendo l'interesse e il contributo delle persone che si occupano proprio di quello lì, che quindi coprono quell'esigenza specifica e vabbè non entro nel dettaglio degli aspetti più tecnici comunque nel talk in inglese ho coperto un pochino più queste, queste cose però iniziamo, diciamo, cerco ogni volta di aggiungere tutta una serie di funzionalità proprio che mi servono o per le quali diciamo, vedo che c'è un, un buco vuoto e conoscendo Python delle volte possono anche essere molto banali devi leggere un'informazione e creare una, un vertex group che te la, te la renda e ad esempio basandomi poi su questi tipi di sviluppi e assieme ai ragazzi di Wasp abbiamo iniziato a realizzare un, un add-on per il medicale che sfrutta questo processo per semplificare il processo di progettazione di busti ortopedici ad esempio e quindi una volta che inizi, ho iniziato diciamo a aggiungere le funzionalità che mi servivano ho iniziato anche a realizzare add-on su misura su esigenze ben precise comunque Blender essendo un software estremamente potente è la migliore piattaforma 3d che si può usare per fare personalizzazioni è open source, si può dare al cliente la chiavetta con tutto funzionante e è perfetto così e meno male diciamo, questo è un po' il succo del discorso se avete domande di qualunque tipo. Allora dove sei basato? Cioè, come nella talk hai detto sono ad Abu Dhabi, sono in Libano, sono... Ok, eh. allora rimbalzo un po', però allora io abito e vivo a Modena, eh, insegno all'Accademia di Belle Arti a Bologna, dove sto cercando di impollinare un po' di Blender anche lì, eh, per esigenze di un designer di prodotto, insegno nel corso di design di prodotto, eh, chiaramente devo insegnare anche altri software, Blender non è in grado di coprire tutto il fabbisogno di, di un design di prodotto al momento, però dà una grande mano e può offrire spunti molto interessanti. E poi mi capita di fare diversi workshop internazionali, diciamo che essendo, occupa, essendo uno dei pochi nel settore del computational design e dell'architettura che porta avanti il discorso di Blender, di fatto mi chiamano anche un po' in giro per il mondo proprio per insegnare questa, questa cosa qui, quindi ho, ho diciamo, ritagliato quella nicchia della nicchia della nicchia in cui non c'era nessun altro e ho detto vabbè okay. mi ci metto io. Ufficialmente ti invito a Catania, la nostra università, a fare qualcosa, ah, poi, poi ci parliamo dopo. Per volentieri, che... assolutamente. Eh. Altre domande? Curiosità? Allora lascio la parola. Cioè, il dialogo con il mondo stampa 3D sì. perché Blender in genere la gente fa queste cose virtuali, le guarda, le guarda sullo schermo e le lascia lì, poi quando vuole stamparle si rivolge a un terzo, gli sì. passa il modello che tipicamente non va bene. Esatto. Eh, <ride> come lo gestisci? Che esperienza ne hai? Allora, che suggerimento eh, puoi dare? Io fare? in realtà vedo. Esiste in... una comunità italiana che fa queste cose. Ma allora io vedo in giro delle cose fantastiche a livello di visual. Che potrebbero diventare fantastiche se stampate in 3D, però boh, la gente non ci pensa o pensa che sia molto complesso, ci sono delle complessità da gestire perché chiaramente finché fai un visual puoi barare proprio clamorosamente. Abbiamo visto come per Ma semplificare è anche, il lavoro. Certo di certe cose sono anche care, sì. sì. Se, non, se vuoi delle risoluzioni, delle cose pesanti. Cioè io ho sì. visto statuette alte così eh, a 100 euro, quindi alla fine lo fai una volta, poi smetti un po' di, di Chiaro giocare. Chiaro che sì, non lo non fai con troppa leggerezza, però secondo me sta diventando più abbordabile adesso la stampa 3D. Sì. E alla fine una volta che uno sa un po' come modellare in maniera corretta, eh, si va a creare delle superfici che siano continue, chiuse, insomma, eh, rispettino tutti quanti crismi del caso, dopo gli oggetti sono facilmente stampabili. La complessità dopo è iniziare a capire come funzionano le diverse tecnologie di stampa. Quindi al di là del discorso di andare a lavorare proprio sul percorso di stampa e fare delle cose più avanzate, però capire che ad esempio la stampa filamento usa la gravità in un qualche modo, è un elemento, un parametro e quindi lavorare sulla verticalità dà un gran vantaggio in fase di stampa. Altre tecnologie lasciano la piena libertà, bisogna semplicemente tenere d'occhio gli spessori. Eh, però sì, secondo me non è una cosa così tanto complessa, se uno è in grado di gestire bene la modellazione, che non c'è un po' di quelle cose lasciate al caso, così, e sa come, come ripulire il tutto, in realtà è abbastanza abbordabile, quindi penso ci siano diverse persone in Italia che siano in grado di, di gestire questi aspetti. Il bracciale maniglia della borsetta. e Non so il prezzo. <ride> non so il prezzo. E, Spero che te l'abbiano pagato bene, perché era un oggetto. Sì, sì, sì, sì, no, quello sì. a <ride> parte va <vabbè>. bene. Meraviglioso. Grazie tutto quanto. Uh, tissue si basa sostanzialmente sull'utilizzo della geometria, cioè della, della, della mesh, della skin della mesh. La sì. mia domanda è, ci, perché sono ignorante in termini di programmazione, c'è la possibilità di utilizzarlo anche nel volume? Eh, questa è una feature che sto pensando di inserire. L'idea è proprio quella di poter... Voxelizzare? Cioè tec sì, tecnicamente... Ma in realtà è anche qualcosa che si può fare con un po' di magheggi in Blender, sì. però si tratta di chiaramente di semplificare e automatizzare. Però uno può ad esempio <ride> creare un modulo con tre array, si crea la ripetizione all'interno di un volume, con delle booleane e le dita incrociate prova a estrapolare quello che è interno all'oggetto e con un po' di, di manovre, di altri modificatori può ad esempio utilizzare questa strategia di svuotamento si possono già combinare in Blender con eh, dei, dei Vertex Group per creare dei gradienti quindi diciamo la tecnologia consente già di fare dei lavori degli svuotamenti volumetrici quello che volevo fare era diciamo, replicare molte delle funzionalità che adesso in Tissue lavorano sulla superficie proprio per creare lo svuotamento volumetrico e, sì. Grazie Altre domande? Vedi che sono... Primo che inizia e poi porta <ride> Allora, grazie allora, grazie. Allora, grazie. Applauso, applauso, applauso, applauso, applauso, applauso. E adesso è il momento di, di Arturo il Gabbiano nella persona di Luca Di Cecca. Okay. Siamo connessi. Facciamo del trailer visto che mai qualcuno l'ha visto. Uh, partiamo da questo, c'è l'audio, vedo? No. Uh. Ah, vabbè lo vediamo senza audio. Oh, allora. Aspetta vabbè, facciamo così, guarda. Eh, eh, esatto. Dove sta qui la cassa? Da qualche parte qui. trailer che avevo messo online non uh, <coughs> ricordo nemmeno quanto oh, a giugno ok e niente attore cioè gabbiano è il tentativo l'idea di poter riuscire a, a realizzare un cartone animato interamente in blender cercando di puntare un po' su una qualità un po' più, più alta rispetto alle cose che comunque uh, è, è un prodotto che in realtà dovrebbe essere fatto da una produzione, quindi in realtà ho cercato di impostare questo prodotto eh, in maniera anche un po' troppo in là di quelle che poi sono, erano le mie possibilità. Ma in realtà ce l'ho fatta. Arturo Gabbiano è una semplice storia tra un, uh, un anziano, Arturo, e, e il Gabbiano. La storia si basa su quattro gag, la cosa interessante è che l'anno scorso ad Alessandro, che lo ringrazio, mi ha mandato qualche giorno fa il link della presentazione dell'anno scorso dove faccio vedere qui, anzi al debiter, tre slide dove praticamente c'erano l'idea dove stava iniziando e tante cose sono cambiate nel frattempo il gruppo di lavoro si è allargato a montatori animatori sound design eh, e tante altre figure ma insomma sostanzialmente sono contento di essere arrivato alla fine di questo progetto il trailer è ovviamente quello che posso in realtà mettere online perché c'è anche una distribuzione del corto che lo distribuirà nei, nei festival ovviamente è tutto realizzato con blender questa è un'inquadratura un del um, di una delle scenografie e la, la, la grande difficoltà di questo corso è stata appunto la gestione di, di tanta geometria nelle tante, nelle tante scene. È un corso che dura 5 minuti e è sostanzialmente stato realizzato in remoto. Uh, questa era una delle tante goal che ogni sera abbiamo fatto nell'ultimo anno tra me Umberto, che è il ragazzo che è un po' disperato che è il supervisore dell'animazione e Nicolas che invito qui a parlare di Arturo e della sua esperienza anche perché io ho fatto tanto però insomma non, è, non, non potevo fare tutto tranne chi poi alla fine ci ha lavorato e forse anche di più di me cioè in realtà. Ciao a tutti, io sono Nicolás. Eh, praticamente io entro a far parte del gruppo a gennaio di quest'anno, eh, soprattutto come animatore. Eh, abbiamo fatto tantissime sessioni su Sinsketch eh, con Umberto che appunto è disperato perché non, vabbè, alcune pose non riuscivamo a trovarle nel modo giusto, così. Eh, però è stato, posso dire che è stato un ottimo supervisore dell'animazione, ho imparato tantissimo, ho imparato anche tantissimo a lavorare con un professionista come Luca, dove io arrivo determinate conoscenze e mi trovo a lavorare con una persona che ne sa molto di più su, su tanti aspetti quindi non ho imparato solo animazione ma ho imparato anche eh, come gestire progetti cioè, importanti di un certo livello diciamo. E, il rig non li ho fatti io, li ha fatti lui, ha usato rig, sia Righify che PlanRig, e no, come dicevo prima principalmente mi sono occupato di animazione. E, e Arturo. Sì è vero, in realtà poi parliamo poco di, di Arturo che, dove ci sarà anche domani il, il talk nel theater e questi qui sono due personaggi principali Arturo e il Gabbiano e penso che tante cose ho postato su Blender Italia nel corso de, dell'anno e l'altro progetto invece di, di cui abbiamo parlato anche ieri è Giù dal Nido dove magari... Nicola, Nicolò, dire qualcosa Scusa. tu? Sì? Una cosa su Arturo, è fatto un sagol? No, no, è sagol, è sagol No, no. Erano circa 7.000 fotogrammi da renderizzare, quindi comunque è stata una bella... ho cercato di evitare il più possibile di fare compositing, perché comunque la qualità che avete visto per esempio nel trailer, non so se è ancora aperto, posso? C'è alcune scene per esempio del trailer... Queste qui sono tutte fatte su un solo render layer e comunque la qualità soprattutto sui dettagli è più alta, nel senso è molto più facile raggiungere un livello di realismo più alto su dettagli. Su scene molto più larghe, dove comunque c'hai tante case, tanta scenografia, personaggi e tant'altro, sono dovute andare di render layer e compositing e là la qualità un po' si abbassa, anche perché ovviamente bisogna avere anche tante skill di compositing per far uscire bene il prodotto. Quindi in realtà la mia idea era quella di fare tutto assieme. Ma in realtà ti scontri anche con la, con la realtà che comunque un prodotto del genere è comunque difficile da gestire, soprattutto in termini di quantità di memoria e poi sinceramente lavorando con un piccolo computer è difficile proprio approcciarlo. Però in fin dei conti è stata comunque una, una bella esperienza, cioè comunque arrivo comunque a, ed esco fuori con un prodotto e comunque filmo come regia di produzione, Insomma, la possibilità anche di riportarlo qui ad Amsterdam, aver trovato un distributore che lo lo presenterà nei festival di tutta Italia, quindi insomma, molto bene. Invece il nel nido spero, avete visto qualcosa ieri alla, al Talk, e, control? Okay. e Nicolas, dici qualcosa tu sì. al progetto. Parole proprio. Allora, il fatto di, di aver conosciuto Veluca che ha iniziato a, ah. a lavorare con lui, mi ha permesso di conoscere anche le persone che lavorano a Light and Color, e a un certo punto nasce la necessità di rifare i modelli da capo e anche i rig. Io ho commesso l'errore di dire che a me piaceva fare il rig, non solo mi faceva fare il rig e mi sono trovato in quella situazione in cui non sono io a fare il passo avanti ma tutti gli altri avevano fatto il passo indietro <ride> sì. e mi sono guardato e ho detto va bene faccio il rig a zero. Il esatto, ed è stato veramente difficile perché man mano... Eh, Aggiungevo delle cose ai rig, anche il modello cambiava, doveva sempre diventare sempre più curva l'ala l'ala o la parte dietro, quando scende a mangiare deve rimanere sempre una curva, quindi ho dovuto lottare un pochino con lo skinning e il rigging. E poi mi avevano chiesto delle, fitch, delle cose tipo, quando chiude l'occhio deve apparire una riga, deve vedersi solo quando le palpebre si toccano, in determinate posizioni deve raggiungere quella, quella forma, e quindi è stato parecchio difficile. Eh, pensate per esempio al semplice sistema IKFK quando l'uccellino eh, decolla, le, le zampe devono comunque seguirlo, ma tu devi avere lo stesso la possibilità di fare un overlap, per esempio, o un atterraggio e eh, continuare a spostare FK e IK qua diventa complicato. No? E quindi ho dovuto aggiungere il segui il corpo, l'isola rotation e tutte cose qua. Però vabbè, ce l'abbiamo fatta, sono stati circa tre, tre, quasi tre mesi di rigging con tutti i personaggi e adesso sono uno dei, uno dei cinque animatori del progetto e siamo più o meno a metà progetto, no? siamo sì, la sì, se sesta, settima puntata su sì, tre esatto. mesi, E non so se l'ultima slide, sì questo è un frame del uh, finale del progetto, ovviamente è un prodotto per bambini piccoli, per la RAI, RAI Kids, no RAI YoYo scusate, e questo e poi niente, semplicemente che siccome è portato bene presentare il uh, Arturo l'anno scorso qui, magari diciamo che comunque inizieremo un nuovo progetto Beh. su un giocoliere, però niente di più. <ride> è nata l'idea in questi giorni. E speriamo di portarlo l'anno prossimo finito. Tutto qui. Basta. Avete domande sul prodotto, sul progetto? Uh, sì, può essere. Ah, stavo pensando comunque già dall'inizio è molto più difficile fare il rig per... Uh, per eh, il cartoon, appunto per le deformazioni delle cose, che per il gabbiano quindi poi dopo passare al gabbiano, il gabbiano l'avete iniziato prima? l'ha fatto lui prima eh. no, i, i rig li ho fatti io diciamo, del, di, questo, di Arturo okay. eh, però per Arturo ho usato il brad rig molto, sem cioè, molto semplice insomma, mm. eh, come dire eh. sì, non avevi le esigenze di cartoon magari che c'era. sì, ma diciamo molto. che il brad rig si è adatto abbastanza bene cioè, molto versatile su quello. In realtà poi l'animazione in sé, il tipo di montaggio che ho scelto per il corto, è, ha molto poco acting, è, molto, è un lavoro molto di montaggio in realtà. Quindi in realtà quando ho iniziato il corto, avevo impostato il cortometraggio sulle mie, sulle mie possibilità, nel senso che io non sono un animatore professionista, io sono comunque una persona che girovaga attorno a tutto quello che c'è nel mondo 2D, lavoro nel campo diciamo dell'audiovisivo, provo a fare il mio prodotto, alzando un po' la qualità diciamo, della, della resa, però so, so, sono ben cosciente che comunque non sono un, un mentor. Cioè non sono una... Poi pian piano in realtà poi è un po' cambiata la, la, la questione, partendo da uno storyboard molto serrato su azione, stacco, azione, stacco, azione, stacco, piano piano il progetto si è evoluto, conoscevo Nicolas che comunque studia animazione e ha dato un suo contributo e, e niente, insomma, tutto qui. Aggiungo solo una cosa, in realtà sia Blender rig, che Rigify sono estremamente complessi e hai una possibilità enorme di fare cose, anche Cartoon. Eh, quindi in un certo senso sono rig molto più complessi e avanzati di quelli che ho fatto io per la produzione. Il discorso è per esempio il Rigify de, de, degli uccelli, del Gabbiano, non ha il foot roll, per esempio, no? Eh, e non ha il follow body e cose cose qua. Si possono aggiungere tranquillamente, ma c'è una complessità dietro un Rigify che magari rischi di perderci le ore a studiare per esempio a, a due sistemi di deforming bone no? io ne ho messo solo uno eccetera che ci stanno per quella complessità lì ma per quello che dovevamo fare per giù dal nido non serviva a quella complessità e per come sono fatto io ci ho messo meno a rifarli da zero con le specifiche chiare dell'animatore che a dover andare a studiarmi la documentazione del Rigify che magari ci perdevo tre settimane a, tra script python e deforming bone tutto qua diciamo Sì, sì, anche perché poi questo progetto Arturo Sostanzialmente non prevede chissà quante tipi di deformazioni e animazioni. Giù nel nido invece è un po' più particolare, no? cioè c'è poi la richiesta director di arrivare ad alcune pose più allungate, è più cartoon quello in realtà che questo. Cioè questo comunque si mantiene in una certa stabilità visiva, cioè non, non andiamo a deformare troppo. Più, sì, un po' più realismo, c'è diciamo. una certa astrazione nelle, nelle forme verso un cartoon, ma poi comunque nel complesso i movimenti e il look tende comunque al realismo, anche se poi non è realissimo però, insomma, questa. però la parte più divertente è stato tutto il, il viaggio nel fare tutto il, cor il cortometraggio e, e, e le tante serate con le, le nottate con, con Nicolas e Umberto a finire il, il progetto, insomma una cosa bella in realtà fare a parte il lavoro no? cioè nel senso comunque portare avanti dei progetti personali e poi magari anche non, non trovarne il, la, un significato cioè nel senso che comunque una motivazione c'è a portare avanti dei, dei, dei, dei lavori che sembrano folli però poi certe volte magari ti chiede anche perché lo fai per il, piacere, insomma, per il piacere secondo me se, se uno ha il piacere e si diverte poi alla fine riesce a fare comunque cose carine Eccoci qua, grazie ragazzi, e se non c'è nessun altro che vuole presentare il proprio progetto vi tedierò con il mio progetto personale. Oh oh oh. Um, allora, um, per chi è stato alla Blender Conference di, di Roma a maggio, uh, per chi non c'è stato, anzi io faccio una breve digressione, mi sono, come ho già detto mi sono avvicinato a Blender due anni fa uh, perché avevo partivo da un partivo da un progetto precedente che era un, un sito internet dove avevo collezionato circa 300 fotografie della del paese da cui provengono, c'era inferiore in provincia di Salerno, erano tutte cartoline del secolo scorso perché forse per motivi nostalgici, non lo so, mi piaceva raccogliere queste informazioni. Il sito andò molto bene ma l'idea dietro mh, divenne abbastanza statica, quindi ehm, am, avevo intenzione di farci qualcosa con questo enorme materiale fotografico perché si, ehm, si vedeva una città che diciamo dopo il 1935 è stata eh, totalmente modificata, quindi una serie di palazzi sono stati demoliti e, e non c'è più nessuna traccia, quindi l'unica mia referenza sono state le, le cartoline. Quando mi sono avvicinato a Blender a agosto 2017 non avevo un'idea chiara di eh, cosa fosse il software, di quale fosse il potenziale. Di che poi ho eh, diciamo rovinosamente scoperto e, mh, e sono venuto alla Blender Conference eh, del 2017, lì ho visto appunto eh, chi riesce a portare Blender ai limiti e la prima reazione è stata dove vado, dove mi avvio. Però eh, nonostante tutto ho mh, parlato poi con Francesco Sidi, ho spiegato la mia idea e lui mi ha dato delle indicazioni almeno su dove muovere i primi passi. Quindi seguendo tutorial nel tempo libero, quindi nella notte, nel weekend con mio figlio che dormiva eh, in braccio a me, ho iniziato a sviluppare ehm, i primi edifici. E ogni edificio è stato rifatto più o meno 20 volte perché quando c'è la curva di apprendimento tu credi di stare facendo una cosa, poi ti accorgi che la procedura è totalmente sbagliata e riparti da capo. E anche questo è costato del tempo, per cui in due anni ho fatto quello che probabilmente ciascuno di voi riesce a fare in meno di una settimana. Però è, è così. Ehm, ho quindi provveduto a realizzare, diciamo, a concentrarmi sul centro del, del mio paese, quindi 10 edifici, e più o meno in un anno sono riuscito a, a modellarli eh, quasi tutti. Ehm, C'è stata una dura lotta diciamo tra un discorso di precisione, dei dettagli e di approssimazione. Essendo le foto sostanzialmente di, del secolo scorso anche la risoluzione era molto bassa. Erano scansioni di cartoline, ho cercato di comprarne il più possibile ma per altre non era, non era, non era disponibile proprio la, la fonte originale e quindi anche lì a volte facevo un modello, poi improvvisamente su ebay usciva una cartolina diversa ad alta risoluzione, ops guarda c'è un balcone e rifai tutto quanto. Ehm, perché lo sto facendo? Come diceva Luca prima... È un progetto che ho iniziato molto per hobby, per imparare un software nuovo perché mi piace imparare nuovi software e perché l'ho fatto per me, per, avere, per realizzare un prodotto che fosse in un certo senso una memoria storica ma anche un prodotto vivo eh, che potesse anche attrarre l'attenzione della, della gente, del posto, dei, dei miei concittadini. Um, quindi ho avviato la prima progettazione nel 2017 e sono riuscito diciamo, a ricreare chiaramente con errori di proporzione eh, gli edifici, eh, questi due che vedete il caffè romano e questo con le colonne non esistono più. E, mh, partendo proprio da questa precisa cartolina um, ho ricostruito diciamo, gli edifici, ho usato delle texture molto grossolane, ho usato um, sostanzialmente un effetto noise per creare un po' l'effetto di stucco ma era più per arrivare alla presentazione di maggio 2019 e devo dire che un grande stimolo per andare avanti in questi casi quando fai un progetto che per hobby non sai dove va e non sai quanto tempo hai a disposizione e quanta voglia, è essere diciamo, invitato o andare alle conferenze e presentare il progetto ti porta ad avere una scadenza mentale dire ok a maggio c'è la presentazione, adesso ho sei mesi di tempo e poi scopri un mese prima che ancora non hai iniziato e quindi è andata così. Ma quando ho presentato a maggio, eh, diciamo questo è un estratto della presentazione, quindi il, um, il percorso completo, che sono più o meno 50 metri, um, ho presentato poi una settimana dopo lo stesso progetto nella mia città, nella biblioteca comunale, um, grande successo, gente in piedi, gente appesa alle pareti, e mi hanno intervistato le varie eh, riviste locali e sono anche finito in televisione quindi partendo da un'idea diciamo ehm, quasi un, un progetto, un sogno mentale eh, ero riuscito ad arrivare dopo un anno più o meno a questo risultato ma dopo questa presentazione mh, anche qui avendo fatto i dieci edifici Qui um, ci sono vari sviluppi, eventualmente si possono importare gli edifici in un modello di realtà virtuale per consentire anche dei percorsi a scopo culturale per musei eccetera, ci sono varie um, collocazioni di, questo, di, di questa idea uh, ma quella che secondo me uh, poteva attrarre e può attrarre l'attenzione del pubblico generale non dei tecnici è proprio fare un corto di animazione, un cortometraggio, un filmato. Quindi l'epoca storica che ho scelto è il 1934, quindi in pieno fascismo, perché? Perché sono, um, nel 1934 più o meno sono certo della presenza di questi edifici e di questo assetto uh, urbanistico, ma da lì a due anni sarebbe cambiato tutto quanto, quindi questa faccia della città poi non sarebbe più esistita. E allora um, dal, dopo uh, diciamo, la conferenza tra virgolette, a Nocera um, gente è venuta a bordo per aiutarmi, quindi... Um, qualche amico scrittore è iniziato a stendere una, una serie di discorsi che possono avvenire tra i protagonisti abbiamo iniziato a fare una ricerca storica per non, non arrivare a dire banalità o fare errori eh, temporali e mh, dal punto di vista del progetto in sé ehm, sulla modellazione è venuto ad aiutarmi anche nicolas d'amore che è rimasto piacevolmente sorpreso dal progetto e quindi insieme a lui ehm, nel momento in cui ho iniziato a lavorare con lui è eh, come quando chi improvvisamente si trova davanti a una montagna capisci la differenza abissale della tua competenza mentre prima dicevi è eh, tutto sommato dopo un anno me la sto cavando poi scopri lui ti fa quelle due o tre referenze che cadono nel tuo vuoto di ignoranza e dici oddio ok ehm, però ci siamo rimessi in moto la mia idea era appunto di levare tutte queste texture che sono state fatte nella fretta rimodellare la strada riaggiungere dettagli che sono arrivati da altre cartoline e procedere diciamo per l'anno prossimo ad avviare un crowdfunding per riuscire a ottenere i fondi per realizzare un prodotto che possa avere un product value Sostenibile, quindi magari riuscire a concludere il tutto in due o tre mesi e poter poi lanciare il, il corto di animazione però questo è ancora come sempre tutto nella mia testa vedremo l'anno prossimo ehm, nel 2020 come andrà questa è una versione diciamo aggiornata del prodotto l'edificio del comune che vedete sulla destra è stato già eh, modificato dalle sapienti mani di nicolas e si vede ehm, ho aggiunto questi due personaggi che saranno i protagonisti della, della storia e mh, tutti gli edifici che vedete ancora col clay rendering um, saranno, uh, devono essere corretti perché nel frattempo il comune ha visto questo progetto e sono stati molto disponibili a darmi le, tutte le facciate dei progetti, degli edifici che esistevano ancora e si sono diciamo impegnati a trovare qualcosa, degli edifici che non esistono più, ma come ho già detto è abbastanza impossibile. Però già con quelle, con quelle facciate io sono riuscito a correggere degli errori prospettici, mentre sulla, sulla larghezza, e la lunghezza di un edificio posso rifarmi come referenza a Google Maps, eh, però l'altezza non riesco a calcolarla. Non essendo io architetto, io ho studiato economia, mi fate vedere un edificio, Io può essere alto 4 come 90 metri, non, non so dirlo. Però ecco, adesso sto procedendo a correggere gli errori strutturali degli edifici mentre Nicola si è impegnato nella fase di texturing e poi ci occuperemo dell'animazione nel frattempo le luci sono state messe ho creato una serie già di, di camere per, per capire più o meno a quali parti degli edifici ci dobbiamo dedicare e questo è quanto ehm, siamo riusciti a fare da maggio a, ad oggi per il prossimo anno spero di portare avanti ancora questo progetto perché la vita come, come succede a tutti ci porta sempre delle aspettative ma anche degli imprevisti e l'imprevisto porta sempre una dilazione nel, nella realizzazione però sono soddisfatto del risultato stasera presento in cinque minuti questo progetto a Lightning Talk, e considerando che è partito due anni fa da un'idea e un caffè, sono molto soddisfatto del risultato. Domande? Sì, c'è il microfono lì alla tua destra. Mi viene in mente una cosa che magari ti è già venuta in mente. E visto che il Comune sicuramente non ha tutte le, le informazioni, eh, perché non chiedere alla gente, agli abitanti, foto di famiglia, renderli partecipi di questa cosa culturale? Magari? esce fuori roba che non, non pensi che esista? Buona domanda, questa, è stata, questa fase è stata iniziata prima del progetto di Blender, nella raccolta fotografica ho battuto un po' a tappeto tutta la città, fotografie ce n'erano effettivamente poche, localizzate in vari bar, però ecco se mentre le foto avevano una distribuzione localizzata negli anni 70, le cartoline, delle 300 cartoline il 70% erano degli anni 30, quindi... Per quello è anche, si è anche esaurito lo scopo del sito, perché io avrei voluto fare nell'arco dei 100 anni, ma la disponibilità fotografica era dei primi 50. Quindi, però quel percorso è stato fatto, sto cercando, in fondo adesso non, non si vede, però c'è anche una chiesa, sto cercando tramite la, la parrocchia di vedere se loro hanno ancora eventualmente ehm, le mappe, però eh, questo è abbastanza raro. Forse qualcuno mi diceva, vai all'archivio di Stato a Roma, però devo... Devo capire se, se, se, se porta un risultato o no, perché da, da profano non saprei nemmeno dove andare, arrivo all'ingresso e poi mi fermano lì e non mi fanno andare. Altre domande? No? E allora ragazzi, con sette minuti di anticipo potrei considerare la riunione chiusa. Grazie per aver partecipato, significa molto perché siamo italiani e veniamo in Olanda a promuovere noi stessi ma anche a sentire quello che c'è di nuovo per trarre ispirazione al nostro lavoro. Continuate a seguire le attività dell'associazione per il futuro, se avete idee, progetti, eh, fa, parlatene con la comunità perché si ha sempre un feedback positivo nel breve o nel lungo periodo, quindi magari un'idea che oggi sembra di difficile realizzazione come poteva essere mia, la mia, con un paio di indicazioni da parte dei più esperti, se non altro sono riuscito a evitare due o tre mesi di, di tentativi errati, quindi questo è molto importante, prego. Una domanda. Nella comunità è possibile trovare persone che si occupano di programmazione in Python, che si occupano di eh, sviluppare per Blender o solamente progetti di, già di uso del programma? La comunità è abbastanza diffusa capillarmente sulla, sulla penisola e ci sono esperienze varie. Ehm, C'è una scarsità di animatori, come dice anche Ton, però credo ci sia anche qualcuno con un forte background in Python. Eh, quindi basta semplicemente chiedere spiegare più o meno a che punto vuole arrivare il progetto sicuramente qualcuno in grado di indirizzarti o comunque di dire sì io ho queste competenze secondo me si può, si può trovare e qui, Beh, qui non c'è più quasi nessuno oh, Insomma, ci, siamo, cioè, cioè, ci sei tu che tu ti occupi di uh. Uh. Una domanda operativa, sì. l'anno scorso appunto abbiamo fatto la conferenza a Roma a maggio, i progetti per il 2020? I progetti per il 2020 sulla località ancora località non mi è, è stato... località data, periodo? Beh, spero maggio perché nessuno vuole andare in qualsiasi posto con la pioggia per quanto a maggio diluviava a Roma, però sulla località ancora non ho, non ho elementi da, da condividere, non è, non è stato ancora confermato. Io invito tutti a esserci perché è stata una bellissima esperienza, cioè si è ricreato un senso di grande comunità, di scambio, è stato veramente. a parte la location era fantastica. Sì, sì. Quindi... Ah, è importante vedersi viso a viso perché solo su internet c'è una, una conoscenza molto parziale della persona, poi dopo si ha si modo anche in una chiacchiera semplice e informale di capire il background e la profondità di conoscenza di una persona, quindi a questo servono le conferenze come oggi. Altre domande no? E allora grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo qui alla Blender Conference 2020. Oppure ci vediamo chiaramente prima a Roma ma quello è l'appuntamento italiano e questo è l'appuntamento olandese. Grazie a tutti e a presto. Ciao.